Ah, un nuovo allievo, piacere, accomodati pure. Ciao maestro, io sono Steve, ma puoi chiamarmi con il nome d'arte, Steve. Io sono Marco, piacere. E... È la prima volta, è la prima esperienza. Ma che io so già suonare, devo solo perfezionare qualcosina qua e là, ma probabilmente non ce n'è neanche bisogno. Ma dai, ma allora sei un veterano, da quanto tempo suoni? Beh, intanto accomodati. Beh, sono già cinque anni, non sono mai andato a lezione, sono autodidatta io. Eh, e sai, ho già anche una band, eh? Sì, sì, ci chiamiamo gli Strapazza Budella. facciamo pezzi nostri e stiamo cercando giusto un manager per andare a fare un tour. Ma dai, allora è meglio non perdere tempo. Adesso ti scaldi un po', poi ti metti a fare una bella suonata così vediamo su cosa possiamo poi lavorare appunto per perfezionare la tua, la tua tecnica e tutto quanto. Ok? Vai! Ok vado eh! Aspetta un attimo. Eh, scusa, ma cos'è questo? Ah, ma questo era solo qualche passaggio, qualche film di mia invenzione. Sì, cioè, sì. Adesso parto con un ritmo. che puoi creare in questo momento è il panico. Scusa, non ti piacciono i tempi dispori alla bike porno? Eh, sì, hai ragione. Scusa se ho interrotto la tua creatività. E in effetti eh, l'unica cosa che ti differenzia da porno è la pettinatura, devo dire. Ma eh, vedi che probabilmente io direi che prima di passare a cose un po' più complicate starei su Diciamo le cose basilari per capire anche a livello di tecnica di base, appunto, se c'è da sistemare qualcosa, da rivedere qualcosina. Che ne dici? Tecnica. La facevo alle medie ma non ero proprio bravo. Poi, specialmente nel disegno tecnico, ero una fana. Era più bravo ma Va bene, va bene. Allora, eh, ok, eh, direi che possiamo provare a suonare su una canzone magari. Eh, visto che comunque hai un'anima molto rock, eh, direi che possiamo provare su una canzone degli S.D.C. E gli S.D.C., Back in Black, I To Well, Show To Thrill, è presente no? Ah sì, penso di averle già sentiti, forse. Beh, eh, tranquillo, spesso l'emozione... Gioca anche a me butti scherzi e mi dimentico magari le cose e ti faccio sentire qualcosa così ti fai un'idea delle canzoni. Allora, ho giusto una base. Sì, l'ho già sentita, l'ho già anche suonata, facile, cazzo. Ah, ottimo, fantastico. Che dici, la suoniamo? Yes, master! volume perché non sento troppo bene. Ah, sì sì, ok, certo, scusa, eh, vedo subito, eh. mi sembrava un po' strano. Ok, attenzione che si riparte. No, no, niente, ho detto che scusami, ho alzato troppo la base, scusa, scusa, ripartiamo. Yes, master! esibizione? E eh, eh, tu che dici? Beh, calcolando che questo batterista suona sempre fuori tempo non è facile stargli dietro, però sono sicuro che meglio di me nessuno la può suonare sta canzone. Eh, eh Sì, infatti non so se riuscirei a darti consigli utili. Probabilmente sai già tutto quello che dovresti sapere. Il mio lavoro sarebbe completamente vano. Beh, ma se vuoi, basta chiedere, ti do io qualche lezione, maestro. Eeeh, preferirei mangiare una supposta. Eh? Dicevo che è interessante, ma voglio valutare meglio la proposta. Eh? Ah, ok, ok, quando vuoi. Sì, infatti. Allora, dopo tutto questo, cosa mi consigli? Di smettere. Che? No, è eh, di smettere di preoccuparti che hai bisogno di perfezionare il tuo modo di suonare. Sei pronto! E per cosa, scusa? Ti ho giusto preparato già un diploma d'onore. Basta che tu lo compili con i tuoi dati e sei pronto per andare. Veramente? E dove? Eh. Ma in giro a suonare, dove se no?